Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi brevemente come è strutturata una proprietà su Wikidata, in particolare un identificativo esterno, e prenderemo come esempio l'identificativo enciclopedia italiana, la proprietà 4223. Vedete che come gli elementi, le proprietà cominciano con etichette, descrizioni e alias nelle diverse lingue. Segue un'informazione importante, tipo di dato identificativo esterno, questo tipo di dato è comune a tutti gli identificativi esterni, quindi diciamo mh, differenzia ecco, gli identificativi esterni dalle altre proprietà, dalle proprietà ad esempio come istanza di che ha invece come tipo di dato elemento, vediamolo. La proprietà istanza D come tipo di dato, ecco, elemento, poiché istanza D ha sempre come valore, vedete, anche in questo caso, un altro elemento, cioè ogni volta che io mi trovo un valore di istanza D so che è un altro elemento di Wikidata. Bene, quindi anche le proprietà, poi vedete, hanno delle dichiarazioni che cominciano sempre da istanza D, questa è una proprietà di Wikidata per controllo di autorità ed è una proprietà di Wikidata relativa a enciclopedie, che, è, eh, si trova, che appunto è riferita comunque eh, è, proviene dall'Italia, ecco questa proprietà proviene dall'Italia, è emessa dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ehm, ha, come, ecco, ha come suo oggetto l'Enciclopedia Treccani, ogni identificativo esterno dovrebbe sempre avere l'elemento oggetto di questa proprietà, cioè ci dovrebbe sempre essere un elemento relativo al sito o il libro che dà origine a questa proprietà, in questo caso appunto è dei Treccani, abbiamo degli esempi di uso della proprietà, abbiamo, ecco, fondamentale, l'URL di formattazione. Non c'è necessariamente sempre, visto che io posso avere l'identificativo esterno anche privo di un sito, però c'è nella gran parte dei casi. Vedete, qui dove c'è il segnaposto, eh, il programma eh, Wikidata automaticamente va a sostituire di volta in volta il eh, valore della proprietà per dare origine a un link, come in questo caso vedete Germania, io posso aprire questo link che si compone con il resto dell'indirizzo per dare origine al eh, link nella sua interezza. Poi vediamo ancora l'espressione regolare per il formato che mi dice quale dovrebbe essere la struttura del valore della proprietà, cioè quali Lettere, quali numeri, in quale successione dovrebbero darmi eh, questo dovrebbero essere usati, poiché se non vengono usati, potrebbe esserci, appunto, stato un problema nella compilazione della proprietà, e quindi, appunto, ci potrebbe essere un errore da correggere. L'URL della fonte di questa proprietà serve a cercare a trovare un sito in cui eh, la pagina del sito in cui siano presenti tutti i i valori possibili di questa proprietà, cioè sia presente la lista di tutti i valori, li vedete qua, questa qua è tutta la lista, molto lunga. Poi abbiamo un template corrispondente, abbiamo la categoria di tracciamento, che mi dà informazioni su quali eh, progetti wikimedia, di solito quali wikipedia, utilizzano, utilizzano questa proprietà. Vedete ci sono 5679 usi su wikipedia in italiano e ce ne sono altri 838 su wikipedia in francese abbiamo identificativi vedete correlati e poi abbiamo la discussione della proposta di questa proprietà cioè appunto il link alla proposta di questa proprietà quando è stata fatta come è stata discussa e approvata vedete approvata e creata. Poi sotto abbiamo una serie di altre informazioni interessanti. Abbiamo i vincoli. I vincoli sono una cosa specifica delle proprietà, così come il tipo di dato. Vedete, il vincolo è sempre espresso da una proprietà che è la proprietà vincolo proprietà eh, e può avere una serie di valori fissi. Vediamo quelli presenti in questa proprietà. Il vincolo valore unico. Vincolo valore unico significa, lo possiamo vedere anche entrando al suo interno, che ehm, questa proprietà, eh, ecco, vedete anche la sua immagine, questa proprietà non può eh, avere lo stesso valore in due elementi diversi, cioè se io in un elemento ho un valore, eh, un valore Germania, non ci può essere un altro elemento che abbia lo stesso valore Germania, se no... C'è un problema. Ci possono essere delle eccezioni. Vediamo perché ci possono essere delle eccezioni. Se io entro ad esempio in questi due elementi, Pasquino e Pasquinata, vediamo che entrambi questi elementi hanno Pasquine e Pasquinate come valore. Questo perché? Poiché eh, sull'enciclopedia eh, italiana evidentemente c'è una voce che unisce questi due argomenti e quindi si sono inseriti eh, in entrambi, gli elementi mh, i due valori uguali poiché eh, appunto era impossibile districare e quindi si è fatta un'eccezione al vincolo vedete qua specificate le eccezioni al vincolo poi abbiamo un vincolo di formato che è uguale a quello che vedete abbiamo qua sopra dove c'era l'espressione regolare per il formato che serve appunto a specificare quale eh, successione di lettere caratteri debba costituire il valore del, della proprietà dell'identificativo e poi abbiamo, vedete, campo di applicazione eh, campo di applicazione che mi dice che questa proprietà può essere utilizzata come valore principale o come fonte, vale a dire non come qualificatore il che effettivamente è logico, nel senso che non avrebbe senso, in generale è molto raro se non quasi, se non direi quasi appunto, quasi mai accade che un identificativo venga usato come qualificatore. Un identificativo può essere usato come valore principale, vale a dire può essere presente in un elemento, ad esempio in questa forma, cioè questo significa come valore principale, che appunto la proprietà è presente nell'elemento, oppure può essere presente come fonte. Ad esempio io posso usare l'identificativo come fonte per dire che Pasquina è una stato parlante. Vedete? Qua potrei aggiungere, oppure che la statua di Pasquino a Roma è fatta in marmo, io potrei aggiungere come riferimento l'identificativo enciclopedia italiana e eh, appunto sarebbe un uso legittimo, mentre non ha senso che io inserisca l'identificativo enciclopedia italiana come qualificatore, il che appunto viene proibito, eh, o meglio segnalato come senza dubbio scorretto, dal eh, vincolo campo di applicazione altri vincoli molto frequenti possiamo trovarli ad esempio andando a cercare la proprietà dell'enciclopedia Treccani Online questa, l'identificativo Treccani e qui possiamo vedere invece un altro vincolo molto importante quello che fa il paio col valore unico vale a dire valore unico ricordiamo Uh, non è possibile che uno stesso valore, ad esempio Germania, sia presente in due diversi elementi, salvo eccezioni, al vincolo valore unico fa uh, seguito l'altro grande vincolo, il vincolo valore singolo, cioè in uno stesso elemento non ci possono essere contemporaneamente due o più uh, identificativi. Ce ne deve essere uno solo, cioè in generale appunto... Mh, se io ho un elemento come Albert Einstein, eh, esso potrà avere soltanto un, un eh, valore eh, per l'identificativo tre cani, cioè la tre avrà una sola voce Albert Einstein, e quindi eh, se ad esempio fossero presenti due valori all'interno dello stesso elemento, verosimilmente ci sarebbe un errore visto che uno sarebbe probabilmente non pertinente, o comunque non totalmente pertinente all'elemento. Quindi, se sono presenti contemporaneamente in una proprietà, come di solito accade, il vincolo valore unico e il vincolo valore singolo, significa che la corrispondenza tra questo database, questo, questo database e Wikidata dovrebbe essere univoca, cioè, anzi, eh, bi-univoca. Cioè, eh, appunto, ad ogni elemento di Wikidata dovrebbe corrispondere uno e un solo elemento del database e viceversa, con, ovviamente, spesso accade alcune eccezioni. Poi vedete anche qua un vincolo di formato e un vincolo campo di applicazione. Eh, poi ci sono ancora altri vincoli frequenti. Eh, per approfondire i vincoli potete sempre fare riferimento alla pagina d'aiuto... Help constraint, che eh, spiega ovviamente come funzionano i diversi vincoli e ehm, appunto qual è il loro significato, poi in generale eh, una spiegazione del genere oltre che in questa pagina d'aiuto vedete il property constraints portal che spiega eh, tutti gli identificativi più frequenti Vedete qui una spiegazione, sono tanti, poi molti diciamo sono di utilizzo relativamente raro e settoriale, altri sono invece di in utilizzo più frequente. Comunque, se volete una spiegazione sugli, sui vincoli specificamente presenti in una certa proprietà, basta che entriate nella sua pagina di discussione. Se ad esempio entriamo nella pagina di discussione, vedete eh, la pagina di discussione di una proprietà comincia sempre con una sezione documentazione che contiene questo box azzurro generato automaticamente che eh, a partire dalle eh, proprietà presenti nell'identificativo, nella proprietà, genera questa tabella che eh, ha delle eh, informazioni ulteriori sulla proprietà o che, diciamo, riarrangia in modo... Più comprensibile quello che è contenuto nella proprietà stessa. Ad esempio, vediamo soprattutto una serie di query utili. Vedete? Come current uses. Current uses mi fornisce la lista di mille valori, volendo io posso anche togliere questo limite, eh, di elementi che contengono la proprietà in questione. Poi abbiamo ad esempio le statistiche per classe, che mi dice quali sono... Le istanze più frequenti, vedete le istanze P31 e le sottoclassi P279, eh, più frequenti nell'uso eh, di, di questo elemento, anzi qua, ecco meglio, vedete sottoclasse e istanza. Quali sono le istanze e le sottoclassi più frequenti negli elementi che usano questa proprietà? O ancora... Potete vedere altre, altre interessanti query, molto utili, già scritte. Ecco, qua poi vedete un'altra serie di query particolarmente interessanti. Vedete anche una, uh, un calcolo automatico di quante volte questa proprietà è usata. E poi vedete anche uh, questo link che vi permette di cercare direttamente, ad esempio, usi di questa proprietà su Wikidata. Eccolo qua. Un esempio di uso della proprietà voi potete scrivere, cioè partendo dall'identificativo potete trovare l'elemento che lo contiene. Per cui, ad esempio, io posso cambiare e mettere Giuseppe Garibaldi e ottenere, vedete, l'elemento di Giuseppe Garibaldi e così via. E poi ecco, trovate una interessante spiegazione dei vincoli. Qua vedete tutta la spiegazione dei vincoli con tanto di eh, query che vi dice in automatico dove, questa, dove questo vincolo viene disatteso e quindi voi potete già trovare le violazioni dei vincoli facendo partire una di queste query, il che è molto utile. Vedete poi una lista degli utilizzi di questa proprietà in diverse Wikipedia, questa è una lista compilata manualmente, quindi diciamo può essere incompleta, però uh, è pur sempre interessante. Poi, e poi vedete la discussione sulla, sulla proprietà. Ehm, diciamo ancora una cosa, come potete vedere appunto, eh, per vedere quando i vincoli vengono violati, i vincoli sono ovviamente il principale strumento che si usa su Wikidata per comprendere se una proprietà è usata correttamente o meno, potete sia fare riferimento a queste query che vi danno, i valori in tempo reale sia fare riferimento alla pagina delle constraint violations nei database reports che invece vi fornisce diciamo queste violazioni in modo statico, aggiornato periodicamente, vedete questa pagina è aggiornata il 19 aprile 2020 quindi a una decina di giorni fa ed è aggiornata diciamo all'incirca ogni settimana 10 giorni a seconda forse anche volte anche meno di una settimana, a seconda dei periodi, comunque diciamo tendenzialmente al minimo due volte al mese, e quindi a seconda della vostra comunità, potete fare riferimento o a questa pagina che vedete vi fornisce in, for in formato di lista tutte le violazioni dei, dei constraint, ovviamente non tenendo conto delle eccezioni, oppure potete fare riferimento direttamente a queste query che vi mostreranno in tempo reale quali sono i casi in cui ehm, appunto i vincoli vengono violati. E con questo abbiamo visto sostanzialmente eh, quali sono le principali caratteristiche di eh, un identificativo esterno su Wikidata. Grazie a tutti.